Ciao eccola Maricolo, bello oh, vero. ciao ciao faccio già partire il timer così tu ci parli <ride> di come far diventare un secondo lavoro un lavoro vero Sì. E qui? sì. o almeno provarci o almeno provarci sì. <ride> ti lasciamo la parola va bene grazie mille allora oggi condivido con voi delle slide che saranno molto brevi e molto indicative su una situazione, ho deciso di parlare di questo perché secondo me è una situazione in cui ci siamo trovati in tanti freelance, eh, in quest'ultimo anno o oh, magari persone che si sono messe proprio da poco, cioè quelle per cui o facciamo o tentiamo di far diventare primaria una seconda attività oppure ci troviamo a fare qualcosa che magari prima era residuale e poi vogliamo far diventare centrale esempio la formazione così per fare un esempio a caso e quindi quello che vorrei fare oggi è parlarvi di due miei secondi lavori eh, a parte perché parlare di me mi piace ma perché sono due secondi lavori che sono proprio semplificativi dei consigli che vi vorrei dare di base uno non ha funzionato l'altro sta funzionando e quindi vorrei condividere un po tutti i miei sbagli anzi no forse tutti no perché abbiamo soltanto dieci minuti quindi la farò breve allora, eh, per chi non mi conoscesse mi presento velocemente, io sono Marichela Montera, tutti quanti i social mi trovate come Maricler e io faccio la consulente di content marketing e il... la content creator, quindi all'influencer. Eh, ho creato questi due progetti, mh, si chiama Travel with Gasto e Le Master Masterclass, ve ne parlerò dopo, quindi vado oltre. e mh, Se vi piacciono i podcast vi consiglio di ascoltare Lingua, che è un podcast che ho fatto per storyteller, che parla di cibo e di relazioni. Diciamo che il cibo è stato un po' la parte trainante della mia vita. Allora... Ehm, Cosa hanno in comune i secondi lavori, che sono un po' la cenerentola, no? Cioè quella cosa per cui è sempre mh, secondario residuale rispetto alla prima attività che è quella che ci fa fatturare. E quindi diamo sempre priorità a quella. No, non posso dedicarmi a questa seconda attività perché devo dare mh, precedenza ai clienti che mi pagano le fatture. Normalmente questo è quello che ci raccontiamo e questo è anche quello che facciamo, uh, in questo modo però ci sono diciamo, delle conseguenze sia sul primo lavoro che sul secondo e soprattutto ci sono una serie di errori che forse si assomigliano spesso uh, rispetto ai secondi lavori. Una breve introduzione ehm, sui progetti di cui vi parlerò eh, per capire un po' cosa ho fatto di diverso. E, mh, sono appunto progetti miei, ma secondo me sono cose che sono comuni a tanti secondi lavori. A sinistra eh, abbiamo Travel with Gasto, che è una casa elettrice che io ho creato nel 2018, eh, con un investimento di circa 9.000 euro. Io sono una di quelle persone che parla molto tranquillamente di soldi, così per inciso. Ehm, eh, nel 2018 ero una casa editrice che pubblicava guide gastronomiche in formato ebook, non scritte da me ma scritte da altre persone, aveva un blog, eh, dei canali Instagram e diciamo che di base vendevo guide. Parlo al passato perché ho levato le guide dall'e-commerce e dalla vendita qualche mese fa, perché non ha funzionato, non ha funzionato perché sicuramente vendere guide gastronomiche durante la pandemia è stato difficile, però non è stato l'unico sbaglio. E quindi in questo momento è rimasto attivo soltanto il blog, ma diciamo il prodotto non esiste più. A destra, e ne parlo con rammarico perché mi dispiace, però pace. E a destra invece ci sono le full masterclass, che sono dei corsi che diciamo sono nati quest'anno, cioè alla fine dell'anno scorso, in cui all'inizio li tenevo soltanto io, eh, poi adesso io tengo un'altra persona, la prossima settimana lanciamo una nuova edizione: sono di, eh, dei corsi di formazione dedicati verticale sul food, quindi dedicati a freelance e piccole aziende verticale sul food. L'evoluzione è stata che appunto adesso c'è l'e-commerce, ci sono 10 corsi, per adesso va bene. Quindi eh, io quello che vorrei fare oggi è dare tre consigli. Eh, io ho scritto tra portafogli e testa perché eh, vabbè, è una cosa che ripeto spesso da anni, cioè i soldi non sono mai soltanto soldi. Cioè i soldi sono, sì, quando facciamo un business plan, quando facciamo un progetto imprenditoriale, quando iniziamo a pagare altre persone, sono soldi che entrano e escono, però ci sono in mezzo sempre tanti altri fattori, tra cui anche la fiducia nella nostra capacità, nelle nostre capacità. E quindi credo che questi consigli, quando parliamo di soldi, parliamo anche di uh, fiducia e, e capacità di portare avanti un progetto. Il primo consiglio, investi a rischia, un po' alla volta e subito. Cosa ho fatto io con, uh, vi racconto sempre un po' cosa ho fatto con l'uno e cosa ho fatto con l'altro. Con Travel with Gas non ho mai avuto un mio e-commerce, ho sempre venduto tramite librerie online, uh, dicendo sì, quando comincerò a fatturare, allora aprirò il mio e-commerce. Mm, non ho una buona idea. Con le formazioni... Oh, Sono partita da ospitare i corsi sul mio sito, li ospito ancora sul mio sito, ma ho fatto tanti investimenti un po' alla volta. Eh, quindi adesso c'è un e-commerce con modalità di pagamento diverse. E diciamo, con meno frizioni all'acquisto. E, um, e quindi ho fatto, appunto, piccoli investimenti. Uh, ah, um, torno indietro, per le full masterclass l'investimento iniziale, diciamo, che sarà stato di 1.500 euro, più o meno, rispetto ai 9.000 di travel by gasto. E, um, per, um, cosa significa fare degli investimenti? Significa avere un po' di consapevolezza su cosa investire, sulle aree in cui investire, che significa che abbiamo perso, o ma anzi impiegato un po' di tempo a analizzare cosa funziona e non funziona L'analisi di cosa funziona e non funziona non lo facciamo mai, mai, dovremmo farlo per il nostro primo lavoro, figuriamoci se ci mettiamo a farlo per il secondo lavoro. Eh, questo tempo che ci ritagliamo e che dedichiamo a questa analisi ci permette di capire cosa funziona e cosa non funziona, ma soprattutto ci dà anche fiducia rispetto alla nostra capacità di investire, perché stiamo investendo dei soldi in qualcosa che uno, vogliamo far funzionare e due, su cui abbiamo fatto un po' di ragionamenti per capire co su cosa migliorare. Quindi l'investimento economico non è soltanto appunto, un investimento economico, ma è anche eh, investire mh, e scommettere sulla capacità di far funzionare le cose. Secondo consiglio, eh, chiediti che tipo di responsabile sei, e cioè... Eh, se vogliamo far diventare un secondo lavoro qualcosa che è un po' più grande del primo, eh, quindi che ha una visione diciamo, un po' più imprenditoriale, difficilmente riusciremo a rimanere da soli. Significa saper coinvolgere anche altre persone che hanno diversi livelli di responsabilità. E Per fare questo dobbiamo, intanto controllo il tempo, ok, <ride> eh, dobbiamo sapere che tipo di responsabili siamo, eh, se sappiamo delle gare, quanto, che rapporto abbiamo con l'assertività eccetera eccetera Con Travel Will Gasto eh, io ho affidato il lavoro di comunicazione mh, a due ragazze che sono state stagiste in periodi diversi Eleni e Chiara, bravissime, e, e poi tutto il resto l'ho tenuto, diciamo, sulle mie spalle. Eh, con il full masterclass eh, ho preso da poco un assistente virtuale, tra parentesi che mi ha consigliato Chiara Battaglioni, quindi ti ringrazio pubblicamente, eh, per tutta quanta la parte di fatturazione, amministrazione e burocrazia. Questo perché? Perché mi sono chiesta, Maria Chiara, ma tu che tipo di capo sei? E faccio... Cioè non sono proprio un capo meraviglioso, anzi penso di essere un pessimo capo, N non vorrei mai, cioè faccio fatica a delegare le parti che mi piacciono di più, quindi le parti più creative, ehm, sono abbastanza una maniaca del controllo e non, e non sono nemmeno magari in grado di trasmettere al 100% quello che io vorrei come risultato. Quindi... Le persone di cui mi sono circondata, di cui ho scelto di circondarmi uh, nel mio secondo lavoro e un po' alla volta anche nel primo, sono persone che hanno il mio stesso livello di competenze ma in altri settori. Una specie di delega orizzontale, perché nella delega verticale non fa parte di me, non, non sono quel tipo di persona. E, sapere questo mi permette di alleggerire, il mio lavoro eh, che appunto è il secondo e di andare avanti e far crescerlo eh, e farlo crescere affinché appunto il, il secondo conquisti sempre un po' più di spazio. Ultimo consiglio eh, per il secondo lavoro che vendi qualcosa che fa già parte di te. Cosa vuol dire? Eh, qualche, tempo fa, qualche giorno fa ho letto una newsletter di Valentina Versano. Lei eh, si occupa di mh, uh, comunicazione per la Minimum Fax, che è una casa editrice. Eh, nella sua newsletter, uh, ve lo leggo perché così non dico cavolate, lei diceva, per realizzare davvero un'idea devi dedicarle tempo tutti i giorni, deve diventare un'abitudine, come lavarsi i denti, deve far parte di te. È stato un po' un campanello perché um, quando con Travel Belgasto uh, io ho abbastanza delegato agli altri qualcosa che in realtà era un brand anche diverso da me perché aveva a che fare col turismo, perché aveva a che fare con le guide, perché aveva a che fare con il diventare un editore, cosa che io non ero. E, um, ho delegato molto alle persone che si sono occupate della comunicazione, quindi alle stagiste, ho pensato che le, gli autori delle guide quindi i miei collaboratori potessero eh, essere un biatico verso la vendita e credo di non averlo preso moltissimo sulle mie spalle, eh, credo di non averne parlato e di non aver venduto abbastanza. Questo perché, mh, perché se io penso a quello che faccio con eh, i corsi, eh, quindi con le full masterclass, faccio qualcosa che fa già parte di me. Faccio già food, faccio già formazione, eh, faccio già tanta chiacchiera su Instagram, ma, eh, faccio qualcosa che alla fine risulta una prevendita continua. Eh. Quindi non è soltanto una questione di ispirazione di branding, però è proprio una questione di um, se facciamo qualcosa nei ritagli di tempo, è bene che in anche in questi ritagli di tempo non ci dimentichiamo di vendere e in questo caso di prevendere. Quindi, in realtà io ho quasi finito, ma volevo soltanto tirare un attimo le conclusioni. Cioè, se io penso alle mie due esperienze, cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato, diciamo che il secondo lavoro può diventare un primo o può diventare sempre un, come dire, proprio conquistare sempre un po' più di spazio eh, se gli dedichiamo uno sforzo che è quasi uguale al primo lavoro, eh, con appunto delle accortezze, cioè quindi far, far nascere qualcosa che fa già parte di noi, eh, ottimizzare, delegare nel modo in cui riusciamo a delegare. E, mh, in questo caso, cioè, quindi la frase con cui siamo partiti, che è quella di il, il primo lavoro è quello che paga i conti, è vero, ma se continuiamo a trattare il secondo lavoro come una cenerentola qualsiasi, non soltanto non riusciremo a pagare i conti del secondo lavoro, ma lederà anche i conti del primo, perché il nostro tempo, come sappiamo tutti, è fatturabile, quindi un paio di accortezze ed è... Un invito che io vi faccio. Eh, io ho finito, quindi non so cosa devo fare a questo punto. Interrompo, chiudo. Non devi fare nulla, rientriamo noi e ti ringraziamo. <ride> okay. Grazie. Perché effettivamente comunque il cambio, i passaggi, i pivot sono un tema che eh, quest'anno è stato veramente fondamentale per tanti, ma anche prima lo era. Abbiamo parlato spesso di cambiamento ai freelance camp e anche di come eh, non dobbiamo fossilizzarci sulle scelte giuste che abbiamo fatto in passato perché magari erano giuste ieri e potrebbero non esserlo più per domani o dopodomani. Quindi ti ringrazio per avere condiviso tutto il percorso e le riflessioni. Grazie.